Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan e ci ritroviamo a parlare del tema del giorno, anzi dei temi forse del giorno. Comunque, vai con lo stacco, che quelli che di YouTube mi dicono sempre che vanno molto. Quindi, 3, 2, 1, i temi del giorno. Ti tollerò. Questo mio video blog i viaggi del papa francesco infatti già volevo dire qualcosa circa il viaggio del papa a cuba che se non mi sbaglio è arrivato ieri a cuba oggi è approdato negli stati uniti ieri la gente si diceva che novità il papa che va a cuba in realtà già altri papi ci sono stati a cuba e poi eh, si parla sempre del regime eh, dittatoriale eh, assolutistico che ha leggi medievali che ha una struttura molto verticale della società che ha regole medievali uno stato dittatoriale nel quale uno fai diktat eh, tutti obbediscono che il leader è infallibile naturalmente non mi sto riferendo al vaticano mi sto riferendo a cuba che per scacciare battista e la dittatura sanguinaria di battista hanno fatto una rivoluzione questa rivoluzione per promuovere i valori sociali e umani ha impedito però di andare alle libere elezioni in pratica i castro sono rimasti al potere per più di 50 anni questo nel nome delle libertà del socialismo contro invece la dittatura che c'era prima ecco perché hanno fatto una rivoluzione eh, contro una dittatura per poi non far votare la gente e quello non l'ho mai capito e l'altro stato assolutistico che ha inquisito persone le ha torturate e anche uccise come il regime il regime comunista di castro è stato il vaticano nel passato la sacra inquisizione spagnola inquisizione in tutta europa la caccia agli eretici e alle streghe erano cose del vaticano quindi in realtà il vaticano ha più cose in comune con i regimi comunisti di quelli che uno crede eh, e quindi dio li crea e loro poi si accoppiano adesso il papa è stato negli stati uniti oggi poi domani non so dove andrà <coughs> questo papa che eh, giustamente dice che bisogna dare rifugio ai profughi, ma non ha detto nulla eh, riguardo il tentare di risolvere i problemi a monte di, di questo esodo perché veramente soltanto accogliendo i rifugiati non si risolve nulla, anzi, peggiorano le cose, bisogna e risolvere il problema il problema è che è stato provocato dalle primavere arabe quindi il papa è andato da obama a dirgli che bisogna dare asilo ai rifugiati ma perché non gli ha detto a obama il papa se aveva coraggio ma che cazzo le ha fatte a fare queste primavere arabe perché se è andato a bombardare Gheddafi e Saddam Hussein vabbè che Saddam Hussein l'ha bombardato George Walker Bush Jr. Ma Gheddafi c'era Obama quando è stato attaccato e anche Bashar al-Assad. Uno potrebbe pensare che è, stato, è stata attaccata la Siria da soldati statunitensi sotto Bush. No, c'era Obama. E queste primavere arabe, chi le ha orchestrate? Perché il Papa non glielo va a dire a Barack Obama? E poi in questo è stato più sincero il Dalai Lama che dall'inizio gli ha detto a Bush di non rispondere alla violenza con la violenza e non l'hanno sentito e da allora dall'11 settembre 2001 il mondo è peggiorato già non ci sono più equilibri geopolitici stabili e, ed è iniziato a escalare questo dramma dell'immigrazione dal 2011 no perdono 2001 dal 2001 sono 14 anni che già avevamo problemi con i profughi con gli extracomunitari ma dal 2001 è stata un'escalation che ha peggiorato tutto adesso che serve questa visita del papa a barack banama a che serve io ho visto che è stato molto obsequente il Papa con Barack Obama. Chi questiona queste cose che ho detto? Che il fatto è che bisogna terminare le guerre e distruggere l'ISIS e non semplicemente dare rifugio ai profughi che le intervenzioni occidentali hanno provocato. Perché eh, vediamo che può fare Putin adesso. Il Papa doveva andare da Putin, no, da Barack Obama perché il mondo è sotto scacco degli anglo sionisti degli statunitensi e bisogna cercare un contropeso per un contraltare per fermare questa globalizzazione nordamericana che finirà con l'appiattire col distruggere tutto il mondo quindi io spero che prossimamente vada da putin il papa questo papa coraggioso che lotta contro i pedofili che lotta contro le discriminazioni ma per adesso a parte grandi enunciamenti non ha fatto nulla di diverso il vaticano continua a essere uno stato medievale totalitario eh, con un 600 800 abitanti di cui quasi nessuno anzi nessuno è nato nel vaticano è uno dei pochi stati ad avere i suoi cittadini che sono di origine straniera unicamente e, e molti di quei cittadini del vaticano della curia romana perché vive la curia romana nel vaticano non sono manco nati in italia e, e quindi poi per quello è andato a cuba a trovare un suo collega il fratello di castro l'altro castro che loro governano con gli stessi principi e gli stessi crismi eh, totalitari perché i cattolici sono dogmatici eh, nei confronti della dottrina della Bibbia. I comunisti cubani sono dogmatici nei confronti della dottrina del comunismo che è il capitale e altri libri quindi sono eh, i fanatici del libro dei libri comunisti o dei libri cristiani si sono trovati e non si ricriminano gli uni e gli altri i morti degli uni e degli altri perché non ci scordiamo che c'è stato un anticristianesimo a Cuba e nel mondo comunista ma anche nel mondo cristiano un anticomunismo esacerbato e se non andate a vedere in Ungheria quello che ha fatto certo monsignor Tissu contro i comunisti si è alleato con Hitler quindi nel passato si odiavano cattolici e comunisti e se potevano si ammazzavano. Altro che Don Peppone e Camillo. No, Camillo e Don pepone era una, un racconto naive. Nel passato sono successe cose peggiori. Beh, mi sembra che questo incontro fra eh, Papa Francesco e Castro e Papa Francesco e Obama. È stata la chietichella una, una forma di incontrarsi eh, fra questi leader alla chietichella la carlona di convenienza per produrre delle cartoline delle fotografie. Il papa si voleva garantire che a Cuba, che sta in pratica calando l'influenza del comunismo che le vecchie guardie stiano tutte morendo. È che le nuove reclute del comunismo sono troppo giovani come per avere uno spirito realmente comunista in pratica eh, sono comunisti alla carta ma sono anche capitalisti quindi eh, sta scemando l'influenza del comunismo cubano sulle nuove reclute, incluso sui nuovi iscritti del partito comunista cubano e il papa vuole garantirsi l'influenza sulla regione ed è andato a cuba prima che potessero arrivare i testimoni di Geova, gli evangelisti i mormoni e altri pentecostali ed evangelisti nordamericani che sono tutte sete che si espandono per avere un'influenza geopolitica Ed è andato in Nord America anche per conservare la sua influenza geopolitica e perché il Vaticano non sia scordato dagli Stati Uniti e dalla CIA che è stato fedele a Nord America sin dai tempi di Votila e di Marcincus, eh, cardinale nordamericano che ha fatto molti sporchi giochi a nome per conto della CIA con il Vaticano, l'Eda Valesa e Solidarnosc in Polonia in chiave anticomunista per rilascio al prossimo commentario, ciao!